Buongiorno a tutti, eh, oggi nel ciclo di interviste per i dieci anni di sinestesia eh, abbiamo come tema la digital transformation e abbiamo con noi l'onore di avere un grandissimo artista che è anche il più grande trasformista del mondo, Arturo Brachetti. Grazie. benvenuto e grazie <ride> per essere con noi, davvero. E, Arturo, eh, attore, trasformista, illusionista, regista di teatro, dove nasce questa passione, dove nasce la tua passione e quale di, questi, eh, di queste definizioni è più tua? piacerebbe essere immaginato come un fantasticattore, cioè un attore della fantasia, però non esiste, quindi... Vabbè, creiamola. Sì, facciamo un hashtag mm -hmm. e, e la, la, la mettiamo su Instagram. Invece, eh, diciamo che io ho cominciato come illusionista. Eh, in seminario perché io ero un bambino buono quindi a 11 anni i miei genitori mi hanno messo in seminario e fortunatamente a 14 ho conosciuto un prete che faceva i giochi di prestigio e lì è cominciato tutto quindi sono uscito dalla mia timidezza eh, attraverso questi giochi di prestigio, questi spettacoli poi mi travestivo per fare gli spettacoli perché ero ancora, avevo paura del palcoscenico e quindi ho imparato a giocare con i costumi, ho cominciato con tre, poi sei, eccetera, eccetera. Adesso ne ho 450, quindi sono diventato trasformista dopo. E poi il regista molto, molto più tardi, negli anni 90, quando hanno cominciato a chiedermi, ma invece di pensare solo alle cose tue, le pensi anche per noi, tipo Aldo, Giovanni, Giacomo, okay. eccetera, eccetera. Ah, sì. okay. Bene, bene. Mm, Arturo, tu hai avuto il, il merito di riportare in auge eh, appunto la grande arte del trasformismo. E che cosa rappresenta per te eh, quest'arte in particolare? Bah, allora, innanzitutto è un'arte italiana perché è, era una delle gag utilizzate nella commedia dell'arte nel 500 nel 600. e poi, eh, poi per me è stata una rivincita sociale eh, questo fatto di, di, di, di travestirmi e fare i giochi di prestigio per, per dimostrare che non ero una mezza cartuccia quali altri mi consideravano perché in Collegio, anche se era un collegio, mi bullizzavano un po'. Mi mettevano nel bidone dell'immondizia, mi prendevano in giro, eccetera, eccetera. il più piccolo, più magro, più sfigato. Poi a un certo punto sai, prendi una carta tre di picchi. Oh, cavolo, come fai? E allora a quel punto dice: diventava interessante. Ma poi il trasformismo, a parte questo, come dire, è, è una componente ormai della mia vita. Della mia vita comune, no? Uh, io mi rendo conto come tutti noi, perché noi siamo tutti un po' vittime del trasformismo: che ci vestiamo a seconda del, del, del, dell'occasione. No? E poi l'abito fa il monaco. E l'abito dà anche proprio l'autorità la, ad una certa azione. Cioè, se il prete dicesse la, mes la messa in Bermuda. Insomma, ti manca il canottiere Bermuda, immagino, vai dal dentista, lo trovi, capito, vestito certo. da, da, da, da parapendio, c'è un abito per ogni occasione, l'abito fa il monaco, dà quella autorità, quella sicurezza, quella tranquillità, quindi spesso noi mettiamo un abito e recitiamo una parte. Quindi anche nella vita sei trasformista. A volte esco di casa vestito da prete, vado in giro per il mio quartiere, quando c'era l'esposizione della sindone ogni tre giorni, metto questa parrucchina bellissima cinematografica che costa l'ira di Dio, che ho ciulato a Jean-Paul Belmondo, non, non ho proprio ciulato, l'ho presa in eredità. In prestito, diciamo. Perché io sono arrivato al Teatro Marigny di Parigi nel 2000 e prima di mettere, c'era Jean-Paul Belmondo che faceva l'hotello, quindi arrivo in camerino, metto tutte le mie cose, apro un cassetto, pieno di parrucche, oh, chiedo alla sarta del teatro, ma scusa queste parrucche, si ah, Jean un po' chi le oubliae, ok, allora ce n'era una questa cinematografica un po' riccia con un po' di capelli grigi qua, proprio me la sono messo e dico, cavolo c'ho la mia età lì, ecco, e, e, e gli ho detto, ma allora che succede, perché questa parrucca da 3.000 euro, capito, no? Ha "Ah non lo so, verranno a riprendersele, boh, non no, no, l'ho ciolata, ho cambiato di cassetta sono stato lì due mesi, non è venuto nessuno allora poi ho chiesto alla Sarta e mi fa ah, uh, uh, uh, lì, lì mi disse j'ai rien vu, j'ai rien vu allora, Giorgio, in vivo c'è passivo. Ecco. Arturo, se si, si occupa di digitale, di tecnologia, e nella tua vita la tecnologia e nel tuo lavoro la tecnologia che ruolo ha? È indispensabile, è utile? Io sono eh... vittima dei, dei gadget tecnologici da sempre. Abbiamo il video mapping, tutto lo spettacolo quest'ultimo è in video mapping, però non è video mapping a manetta per cui diventa il protagonista dello spettacolo, il protagonista dello spettacolo devo essere io, certo. cioè un essere umano. Il video mapping è una cosa in più, perché la fregatura di queste mh, fantastiche Ferrari tecnologiche è che quando tu ce l'hai vuoi andare sempre ai, ai 250, no. Deve andare un po' piano, cioè usarlo con parsimonia. Quindi la tecnologia sì. non deve essere preponderante, non deve, eh, diciamo, eh sì, se no diventi sovrastare l'arte, Come in quel film di fantascienza dove la testa è, in, è praticamente immersa in un, in un monitor e, e tutto intorno è, è Chernobyl, capito? Oh no, Ma no, si mancano le cose diretto. vere, no? Ci, facciamo il teatro in, tele, in, in, in, in internet, il futuro del teatro sarà in internet. Scusa, dico, è come far l'amore il teatro, cioè una cosa che devi vivere lì. Eh, per te che cos'è importante? Quanto è importante l'empatia e l'inclusione in, nel tuo lavoro, il rapporto che si crea eh, tra l'artista e il proprio pubblico, no? quanto, eh, quanto è importante e, e quanto c'è di, di finzione anche di realtà in tutto questo? L'empatia è necessaria a tutti i livelli, non solo in teatro o, o nei mestieri dove uno lavora col pubblico perché l'empatia è la base della nostra uh, società <ride> e poi, eh, e poi cioè, è scientificamente dimostrato che noi uh, attiviamo questi neuroni specchio dalla prima età scoperti da Rizzolati proprio negli anni 90 per cui noi impariamo la compassione, la, la, la generosità, tutto da piccoli, dai nostri genitori e devono trasmettercela con le mani, con gli occhi, col fisico e non attraverso uno schermo, quindi è importantissimo eh, l'empatia. E Poi l'empatia veramente cioè, crea smuove le montagne, perché tu sei disposto a, a, ad ascoltare un individuo che la pensa all'opposto di te solo perché è simpatico, ti è simpatico. E poi io, io penso che, che ognuno di noi eh, viaggia ad una certa velocità, no? Uh, ho letto anche altre teorie ma per farla breve eh, è come se uno di noi, ognuno di noi abbia il proprio voltaggio tu hai 220 uno ha 12 volt l'altro ha 380 eccetera eccetera allora se io voglio parlare con te che vai ai 220 è inutile che ti parli ai 380 e tu rimani indietro o ai 12 dove tu dopo 20 secondi dici sì ho capito Ciccio, stringi devo trovare e capire la tua il tuo voltaggio, questo è un meccanismo empatico, col teatro ovviamente è addirittura esagerata perché il meccanismo empatico è, è, è portato verso queste 600-2000 persone che hai davanti, però è uguale, cioè per me mille persone in, in platea o una è uguale. Io so che ho un'ora e mezza di spettacolo per poter affascinare queste persone con le mie magie, i racconti eccetera eccetera, C ho tutti gli assi nella manica che è, eccetera eccetera e quindi conquistare un pubblico vasto oppure due persone ad una cena o una sola che ti vuole rimorchiare è uguale anzi è più difficile una da sola capito e, e poi uno molti lo, lo, lo facciamo inconsciamente perché siamo gente dotata di natura che ha questo meccanismo empatico, per cui la vita per loro è più facile a volte siamo noi a porci dei limiti quindi sicuramente sicuramente perché magari Sogniamo corto, mm. come dici, Piemontese dice: Pisa più corto. No, invece bisogna provare sempre a, a, a immaginarci di più per arrivare. Anzitutto, immaginate, se hai un sogno, visto che un sogno, immagina un sogno eh, Sogna in grande, esagerato. Tanto, tanto, tanto se arrivi a metà è già tantissimo, certo. ma se tu immagini un sogno che arriva qua, arriverai qua. È un meccanismo di, di, di, di, di, di comunione ecco, che è poi la base del teatro, di tutte le. le, le, le, le, le tutte quelle cose che facciamo da 250 anni, da quando c'è un vecchio davanti al fuoco che racconta la storia degli antenati. Era il teatro, ecco. Eh, Arturo, torniamo a parlare di trasformazione. Nel nostro mondo, nel mondo della tecnologia, si parla di trasformazione digitale. Mm. Eh, però per te la trasformazione che cosa rappresenta? Um, L'evoluzione del mondo, che è durata 3.000 milioni di anni, e tutto da una cellula siamo diventati noi, capisci? E l'uomo rappresenta gli ultimi 250.000, cioè proprio um, un rutto. E anche noi negli ultimi 250.000 anni ci siamo trasformati, ma anche negli ultimi 30 anni ci continuiamo a trasformare. E quindi è così, questa è, è così, cioè non puoi farci niente, è così, questa è la legge, è il quotidiano, è la natura. Vuol dire, trasformazione vuol dire solo accettare il fatto che per andare avanti bisogna trasformarsi e quindi eh, mettere anche in gioco eh, le, i propri credi dice io credevo questo fino a dieci anni fa adesso non ci credo più tanto oppure adesso ho scoperto che eh, per esempio 50 anni fa non pensavamo al pianeta alla, alla salute del pianeta adesso ci pensiamo quotidianamente al risparmiare l'acqua eccetera eccetera il, il, il mangiare quindi noi, noi, noi ci trasformiamo comunque per sopravvivere, accettarla, anzi, prevenirla, ecco, sarebbe la cosa ideale prevenirla. Infatti io guardo sempre al futuro, perché per me quando, quando incontro i miei codetani dicono: ah, ti ricordi i bei tempi? Dei tempi di quando eravamo sfigati, 18 diciottenni, no! Per me il più bel giorno il bel tempo è domani, ecco domani è il giorno più bello perché lo posso immaginare e, mm. e, e, e lo idealizzo e, e dico, anche perché il presente non so viverlo come tanti, quindi penso sempre al domani. Il, parlando di futuro, ma di futuro anche remoto, no? da qua ai prossimi dieci anni, come, come vedi il mondo, quali pensi che saranno eh, le relazioni sociali, eh, saremo più vicini, saremo più... Uh, saremo migliori? Sono, sono un po' preoccupato da un lato perché se guardassi solamente ciò che ci fanno vedere su, su, sulle piattaforme digitali streaming il futuro è sempre distopico perché sai, ti ricordi quell'episodio famoso dai like dove tutti saremo misurati a like e dici, il futuro sarà quello Black Mirror eh, c'è cioè, eh. Black Mirror, sono un grande fan di Black Mirror o, o, o, o quei futuri dove, dove lo smog conviveremo con il CO2 e saremo tutti merini chiaro, se guardiamo quello forse lo facciamo per scaramanzia, per creare queste serie qua, perché secondo me il mondo continuerà a diverse velocità, cioè il futuro, eh, da un lato la tecnologia avanzerà ovviamente in maniera esponenziale e secondo me per vedere il futuro basta andare in Cina adesso, dove mm. succedono delle cose tecnologiche impensabili per noi, e, però nello stesso tempo i cinesi che sono super tecnologizzati vogliono poi dopo venire in Italia e avere un, una, una scultura fatta a mano da uno con uno scalpello che lo faceva come negli ultimi 3000 anni quindi Black Mirror è un po' un monito che ci sì, dice. Sì, secondo me serve per a cosa farci. dobbiamo fare attenzione? Esatto, guardare alla Cina, effettivamente la loro sono molto avanti tecnologicamente sotto molti aspetti e punti di vista, però sono anche, vivono anche un po' in una distopia dal nostro punto di vista di europei, no? in cui eh, la privacy non è molto rispettata, in cui i diritti umani non sono. Poi così, così rispettati. No? Un mio amico è stato in ospedale in Cina, Dice: eh, ti chiedono vuole essere operato? Sì, deve essere operato. Quando? Domani mattina? E dici, scusa, <ride> vuole il suo dottore? Lo facciamo arrivare qui con l'aereo? Oppure va bene uno dei nostri? Cioè uno dice fantascienza, costo uguale che da noi, eh? certo. cioè uguale, cioè, devono, devi avere l'assicurazione. Però, e, e quindi e da un certo lato è fantascienza poi eh, magari certe cose, manuali o anche solo di relazioni non sanno poi risolverle come, come facciamo noi perché noi italiani siamo specializzati per esempio nel risolvere le cose di mettere a posto le cose io me ne accorgo quando facendo le tournée internazionali con i tecnici miei italiani Uh, sono sempre molto accomodanti, no? ci va in un posto, ah non ci possiamo attaccare lì, ah, allora mm, ci possiamo tirare una corda, cioè, cioè risolvono dei problemi come se fosse normale avere dei problemi, vai in certi paesi dove eh, tu dici scusa ma mi protegge, quel proiettore me lo puoi alzare da un metro e ti guardano così e, e poi dici ma perché non me lo sposta no? tipo in Corea, cioè, deve prima chiedere al suo capo, arriva sul summit e poi dico, oppure per risolvere dei problemi dove basta un, veramente un po' di ingegno, ecco, quindi noi italiani abbiamo risolto, e con, con, continuiamo a risolviamo, uh, uh, ma lo vedi alla vita di tutti i giorni, l'italiano sta sempre a galla, perché è abituato a essere un pochino sempre un po' alla deriva <ride> siamo abituati a trovarci salvagente e crearcelo sì. e quello penso che con l'avvento della tecnologia super eh, programmata eccetera, noi ristremo ancora un popolo di artisti perché ce l'abbiamo nel DNA un po' ce l'abbiamo perché nostro, la nostra cultura noi la l'assorbiamo fin da piccoli no? Uh, cioè mi sono trovato in, in, in, in, a fare delle tournée negli Stati Uniti non parlo di New York o posti straordinari perché c'è un'energia fantastica ma tournée proprio in Boston Denver, Oklahoma, Detroit allora c'è il teatro qui McDonald's, là, distributore di benzina lì altra città, distributore di benzina lì McDonald's dopo sei mesi, otto mesi Dici cosa facciamo al giorno di riposo? Eh si va al centro commerciale, ma andiamo in centro, fai in centro a far cosa? Il centro è vuoto a quest'ora, alle 5 di pomeriggio non c'è forse c'è. Allora passare 8 mesi in centro commerciale mi sentivo alienato, no? E mi mancava la mia cultura, che non è solo leggere libri, e andare per i musei, è quella roba lì che ci, che ci circonda in Italia, un bambino di otto anni in Italia gioca a pallone davanti a una chiesa del Seicento, capito? Lui non lo sa che è una chiesa del Seicento, ma questo Seicento gli entra in testa, negli occhi, nel sangue, eccetera, eccetera, il gusto, il senso della proporzione, della bellezza, delle cose buone, de, de, dei rapporti umani, eccetera, eccetera. gli entrano per forza nel, nel carattere del quotidiano e questo per fortuna, è, come dire, è difficile da rubare poi. Bene, e l'Arturo Bacchetti, invece che porti nel futuro qual è? Io ho previsto che il mio fisico può tenere così ancora per, non so, 5, 6, 10 anni. Allora, per un po' cercherò di fare lo spettacolo, gli spettacoli dove c'è da faticare fisicamente al massimo. Poi ho cominciato già da adesso a usare la parola, che quella la parola. Insomma, se non mi capita un incidente fino a 90 anni uno può, può, può usarla. E quindi ho cominciato a, stiamo programmando dei podcast, dei, dei, dei, dei, degli altri storytelling o show telling, cioè raccontare delle cose e quello può farlo, capisci, posso farlo anche, penso, fino alla morte. Ecco. E questo è il futuro e poi, ovviamente, immaginare cose per altre. E altri progetti, invece, mi parlavi di progetti verso le aziende. Sì, adesso per esempio facciamo anche un, una formula che si chiama Transform Action, uh -huh. eh, in cui parliamo della trasformazione, della metamorfosi eh, di altri aspetti mh, che fanno parte della mia vita che è trasformazione, per rimanere sempre sul mercato, molte aziende hanno questo problema, che devono trasformarsi, devono rinnovarsi. E chi sono i più, eh, i, come dire, i quelli che remano contro? Quelli della mia età. Allora, vedere uno lì davanti che ti parla o in un video a 60 anni e... Eh, che ha l'applicazione del telefono, che segue qui, che vuole andare, vuol partire, vuol fare, vuol mettersi in gioco, è stimolante per, per, per C'è un esempio per che traina? In sì, sostanza. speriamo, ecco. Beh, chi non si trasforma si estingue, no? Cioè, certo. chi non si trasforma prima, si la è La trasformazione così. e anche per le aziende la trasformazione è fondamentale. Certo. Continuamente eh, c'è la necessità di evolversi, noi lo sappiamo bene eh. e che altrimenti chi si ferma è perduto. Uh, Arturo, un'ultima domanda. Uh, se dovessi dire a un bambino mh, di sei anni che cos'è la creatività, uh, cosa la, racconteresti? La creatività... È un giardino. C'è un posto qui nel tuo cervello dove tu ci metti tanti semini che sono dei libri che leggi, delle informazioni, dei, dei, dei, degli spettacoli che vedi, dei film che vedi, tante informazioni. Poi dopo in questo giardino le piante crescono, tu le lasci lì e dopo tanti anni tu hai un bellissimo giardino pieno di fiori e pieni di frutti perché sei ricco. Insomma sei diventato ricco di qualcosa perché hai piantato i semini 10-20 anni prima. Io mi rendo conto che la mia creatività funziona così, è come uno stomaco, un software ma che digerisce per anni informazioni per cui lo nutro continuamente e poi dopo 10-20 anni dopo magari c'è un'idea sembra così originale ma è il frutto di, di un semino piantato. Sì, un semino piantato. D'altronde anche Steve Jobs, cioè di buona anima, eccoli, diceva che la creatività in fondo non esiste. Se tu parli con gente creativa ti diranno ma no, io veramente ho solo visto quelle cose lì, l'abilità è nel mettere insieme cose preesistenti. Anche questa è trasformazione. E eh certo, perché poi crei una cosa che è nuova, perché inventi con gli stessi ingredienti, fai una cosa nuova e poi... Cinque anni dopo, dieci anni dopo, qualcun altro farà con i tuoi ingredienti un'altra cosa più nuova e così via. Arturo, grazie di cuore e a presto. Bah, speriamo.